Ci siamo, <ride> buonasera, aspettiamo che arrivi un po' di gente perché oggi faccio una bella puntata, tanto vi invito ovviamente, l'invito è sempre valido, iscrivetevi al canale Telegram dovrò fare qualcosa per farlo crescere perché altrimenti lo chiudo direttamente eh, è un bel posto dove vorrei che la community iniziasse a confrontarsi anche fuori dai social network perché come abbiamo visto più volte anche nel corso di questo format non c'è proprio da fidarsi sempre soprattutto di Facebook. L'hashtag per postare sostiene pecora e ovviamente i miei social li trovate qui in basso, però sempre Aldo Pecora e anche sulla, su YouTube, LinkedIn, eh, eccetera. Quindi, buonasera, benvenuti, facciamo un po' di saluti, ciao Enza Leggeri, ciao Nino Fazio, ciao Alessandro, ciao Giada, ciao Eddy Moro. Allora, di cosa parliamo oggi? Ve lo stanno dicendo in tantissimi, tanti amici che... Comunque mi conoscono da un po' di tempo, e Io ci sono alcuni temi dei quali da, da nerd mi sono occupato quando erano poco conosciuti e adesso a maggior ragione che sono più conosciuti, ne parlano in molti e io in realtà ne stavo parlando da poco. E il tema, e ve lo metto anche nel titolo della puntata, sono i Bitcoin, ovvero la moneta digitale, la criptomoneta, che è stata creata 11 anni fa da un signore uno pseudonimo ovviamente di un signore non lo sapremo mai non si conosce la vera identità di tal satoshi nakamoto e quindi nel 2009 venivano creati questi soldi digitali Io vi chiedo scusa a quelli magari più eh, esperti ma utilizzerò anche un vocabolario molto pop divulgativo perché magari molti non sanno di cosa stiamo parlando quindi eh, chi Magari poi nel frattempo vedrà questo video in diretta Magari la parte introduttiva la salta eh, Cioè lo vedrà non in diretta ma in differita: Salta la parte, la parte introduttiva e va subito avanti eh, Però è giusto fare una premessa appunto Quando nasce cos'è eh, cos Bitcoin? Eh, nasce con una promessa Forse di natura filosofico, etica o politica potremmo dire Ovvero che eh, ciascuno di noi nei propri cassetti Può tenere quello che gli pare senza che vi siano le intromissioni da soggetti terzi, siano essi stati, governi, eccetera. È un principio basato anche sull'avidità, e spiegherò anche perché Bitcoin si basa sull'avidità delle persone che, che li detengono. Poi, con gli anni, quando tutti pensavano: vabbè, un giocattolo, perché nasce Bitcoin? Nasce come strumento di pagamento tra persone. Vi ricordate quando. In alcune puntate abbiamo fatto riferimento al peer-to-peer, -peer, quindi a queste reti di persone che direttamente collegate tra di loro si scambiano anche file, informazioni, eccetera. Ecco, è la filosofia anche alla base di Bitcoin, una grande rete fatta di tanti nodi dove ciascuno di noi ha un posto in questo nodo in questo caso il posto è il wallet, quindi il portafogli, ciascuno ne può avere anche più di uno quindi il posto dove si mettono i soldi che poi è collegato attraverso una rete questa rete che è tra l'altro il motivo per il quale io poi negli anni piano piano ho iniziato a trasferire i miei interessi dal bitcoin in quanto moneta alla rete che lo fa funzionare, al motore perché il motore è veramente fico, si possono fare tantissime cose. E la blockchain perché si chiama blockchain? Perché in inglese è una catena di blocchi, sono calcoli matematici, algoritmi. Ogni calcolo, ogni blocco di calcoli fa sì che ne possa esistere uno successivo. Il calcolo successivo non può esistere se non esiste quello precedente, da qui appunto il concetto delle maglie di una catena. E, ovviamente nel frattempo se voi avete le domande è questo il momento per iniziare a raccoglierle. Ciao anche a Roberto Esposito, ciao Emma Mantovani, ciao Clelia Mammone. Perché vorrò essere anche abbastanza ordinato in questa live e fare in modo che se avete delle domande in particolare, qualcosa che non avete capito neanche cercandola su Google eccetera, io avrò piacere di rispondere alle vostre domande, lo farò in un momento in una forbice ben precisa da 8 minuti che stiamo parlando, io intorno a 15-16 minuti dalla partenza di questa diretta risponderò alle domande, quindi iniziate a scriverle perché altrimenti poi non rispondo <ride> e ovviamente il video resta anche indifferito. quindi... Chi lo vorrà potrà poi lasciare qualche commento e ci vediamo su Telegram per continuare a parlarne. Ciao Antonella Violante, benvenuta, ben trovata. Quindi stavo parlando della blockchain. Perché Bitcoin è fortissimo? Perché ha un motore perfetto. Un motore perfetto perché è inalterabile, perché tutti i nodi di questa catena non si conoscono tra di loro. È impossibile che i nodi si conoscano tra di loro e non essendoci un grande server centrale che controlla tutto ma essendo invece distribuita questa rete capirete bene che è impossibile eh, sia intaccarla sia manometterla sia annullare le operazioni eccetera immaginate una transazione un pagamento che avviene in bitcoin una volta che facciamo partire il pagamento non possiamo tirarlo indietro perché la rete avrà iniziato a elaborarlo quindi sarà impossibile da annullare, cosa che invece si può fare oggi anche con le carte di credito. È possibile acquistare qualcosa con una carte di credito, ma per esempio sono stati fatti degli esempi in passato anche con i biglietti del treno, salire sul treno e invece poi far annullare la, eh, la transazione perché appunto magari lamentando errori, eccetera. Ciao Marianna Di Maggio, ciao Silvia Jones. Ovviamente Silvia, io sto facendo divulgazione in questo momento, quindi non cambiare canale, <ride> per se mi senti troppo terra terra nella spiegazione del tema. Però è una puntata introduttiva, ci tenevo a farla e questo contenuto serve per divulgare appunto questo tema tra quelli che non sono addetti ai lavori e che magari ah, sono semplicemente incuriositi e vogliono sapere qualcosa in più è importante, anche conoscere un po' la storia. Quindi Bitcoin nasce 11 anni fa, c'è una grande catena, una grande catena di blocchi, che è appunto la blockchain che lo fa funzionare, è una moneta quasi anonima, meglio dire pseudonima, eh, quindi non è completamente anonima e da questa criptovaluta, da Bitcoin ne sono nate negli anni tante altre eh, che sono, diciamo Collegate in qualche modo all'andamento di Bitcoin ma non sono direttamente dipendenti da Bitcoin tant'è che, ma è un'altra puntata, non ne posso parlare adesso Alcuni, alcune volte ci sono state anche delle scissioni politiche all'interno di Bitcoin e sono nati altri Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, eccetera quando si, fa la, quando si forcava il codice di Bitcoin si clonava praticamente un'altra rete tant'è che molte persone che avevano Bitcoin si sono ritrovati con altri bitcoin slash qualcosa in maniera del tutto gratuita perché gli sono stati clonati quindi questa è una spiegazione che era d'obbligo per introdurvi al tema di questa puntata e soprattutto al fatto del giorno perché chi segue bitcoin è abituato ad un evento che succede ogni quattro anni e ovviamente visto che è un evento importante io ve lo voglio introdurre dando spazio anche alla sigla di questo format alla mitica sigla di Sostiene Pecora. La bellissima sigla di Sostiene Pecora. <ride> Comunque, ragazzi, abbiamo il logo. Eh? Vi do una notizia: questa è una notizia importante. Nei prossimi giorni, tenete d'occhio Sostiene Pecora perché abbiamo finalmente un logo vero, vero. Stiamo lavorando per voi e anche per noi, come si dice. Quindi, oggi parliamo del cosiddetto halving Chiede, chiedo scusa, venia, per la pronuncia halving <ride> provate ad andare a, su, su google translate scrivete h-a-l-v-i-n-g e vedete se la pronuncia è halving halving è il dimezzamento delle ricompense che vengono date alle persone che contribuiscono a estrarre i bitcoin dalla rete e questo è un altro concetto alla base del funzionamento di bitcoin perché i bitcoin si estraggono? cos'è una lotteria? no, non è assolutamente una lotteria bitcoin è una tecnologia è un algoritmo perfetto perché appunto richiamando a quei principi che dicevo all'inizio sull'avidità bitcoin non è eterno chi lo ha creato ha deciso che a differenza dei soldi tra virgolette, fiat, la moneta corrente, quella che noi abbiamo in tasca con la quale acquistiamo le cose. Noi in tutti i paesi del mondo c'è una moneta, una valuta eccetera. Questa moneta è una moneta che è soggetta a inflazione nel tempo ed è una moneta che ovviamente potrebbe essere anche infinita, nel senso che le banche centrali che emettono le, le monete normali, le fiat, potrebbero emetterne comunque sempre fino all'infinito c'è un discorso da fare anche sul signoraggio ma è un concetto troppo grande dice Silvia mancano 26 blocchi e quindi appunto vi spiego cosa sono questi blocchi che vengono minati ed estratti chi è che crea bitcoin? bitcoin esistono già, stanno in una rete, stanno in calcoli da risolvere gli estrattori, appunto i cosiddetti miners, sono quelli che stanno nella miniera, no? i minatori che estraggono, che risolvono dei calcoli matematici. Mettono a disposizione della rete, de, di quindi della grande blockchain che fa girare Bitcoin, una parte della dotazione hardware che contribuisce a risolvere questi calcoli. La dotazione hardware vuol dire i computer e soprattutto le schede video, la cosiddetta potenza di calcolo. Quindi, questa potenza di calcolo, questi computer, queste RAM eccetera che contribuiscono a risolvere questi calcoli infiniti che permettono poi alla fine alla risoluzione di questo quiz di estrarre, di creare un nuovo blocco sulla blockchain e quindi di estrarre nuovi bitcoin contribuisce al funzionamento della rete stessa. Perché? Perché chi presta potenza di calcolo alla rete riceve in cambio una ricompensa. Queste ricompense all'inizio erano, pensate quando sono nati i bitcoin, erano 50 bitcoin. Poi questo evento, il cosiddetto halving, di, eh, che dura 4 anni, ogni 4 anni come un passaggio di una stella particolare, eccetera, ogni 4 anni avviene questo dimezzamento delle ricompense. Quindi si paga sempre meno e quindi verrà estratto a un certo punto l'ultimo bitcoin o gli ultimi bitcoin marco francesco ioppolo dice complimenti mario francesco ioppolo chiedo scusa ciao anche a diana piemarice reda <ride> grazie grazie emma sei un grande e quindi questo halving succede ogni quattro anni si dimezzano le ricompense ovviamente essendo un principio un qualcosa che funziona perché è basato sull'avidità di chi fa funzionare bitcoin è chiaro che tra qualche anno eh, non, potrà, non ci sarà più nessuno che metterà a disposizione gratis computer, corrente elettrica eccetera per minare bitcoin perché non avrebbe senso, sarebbe antieconomico. quindi è previsto che ci sono dovranno essere rilasciati in rete circa 21 milioni di bitcoin oggi siamo a poco più di 18 milioni e vicina alla fine dell'estrazione dei bitcoin, quindi l'emissione a un certo punto si ferma e chi ovviamente crede filosoficamente nel, in un principio anche economico che è il principio della scarsità e quindi aumento di valore perché il bene scarseggia, automaticamente allora quando sarà minato l'ultimo bitcoin probabilmente il valore crescerà molto di più perché si, uh, si scambierà soltanto tra persone che avranno accumulato questo oro digitale nel frattempo, negli anni, eh, quindi comprando, vendendo eccetera. Ciao Marco Mione, benvenuto. Quindi vi avevo promesso che entro il minuto 15, 16, 14, eccetera, siamo al minuto 16 e 37 dalla partenza della diretta countdown compreso. Quindi vi ho introdotto al tema. Oggi avviene appunto questo halving, quindi il dimezzamento delle ricompense. A ridosso di tutti gli halving precedenti che ci sono stati nel 2012 e nel 2016 è successo qualcosa a Bitcoin. Bitcoin ha iniziato a schizzare di valore ma anche a precipitare sono, per chi conosce l'ambiente sono le cosiddette montagne russe sale scende, sale scende, sale scende quindi è presumibile visto che al primo halving, quando poi il bitcoin è arrivato dal valere poche decine di dollari, è arrivato al prim ai primi 1000 dollari, e pensate a quello che è successo al dicembre 2017, quando si è sfondata la quota dei 20.000 dollari. Quindi ultimamente il bitcoin era crollato, lo avete visto, chi segue un pochino, io non, so, non amo tanto il trading di bitcoin, devo dire la verità, chi mi conosce lo sa, io credo che bitcoin sia uno straordinario strumento di pagamento, e quindi la mia filosofia resta quella, soprattutto mi piace la blockchain e le applicazioni DLT della blockchain, quindi il codice che poi viene però anche utilizzato in altre applicazioni eh, per fare smart contract e altre cose, altri servizi, quindi sono molto più appassionato di quello, ma filosoficamente Bitcoin è un sistema perfetto, il Bitcoin originale, tutti gli altri, anche l'unico consiglio che do, anzi due consigli che do e poi se ci sono domande rispondo alle vostre domande do un'occhiata subito altrimenti terminiamo la live perché un po di ciccia già c'è un po di spiegazioni le, le abbiamo date soprattutto a, alle new entry a quelli che non sanno nulla di questo mondo io due consigli do sempre intanto considera i soldi che stai investendo in bitcoin come soldi che tu hai da buttare buttare quindi 54 persone che state guardando se avete soldi da buttare se avete 500, 600, 1000 euro da buttare allora comprate bitcoin non aspettatevi nulla da bitcoin non aspettatevi che quadruplichi, quintuplichi, decuplichi il suo valore aspettatevi che molto probabilmente anche un secondo dopo che li acquistate possano perdere molto del valore di acquisto iniziale se volete fare diciamo, questa scommessa che però sono soldi che andate a buttare proprio nel cestino fatela non chiedete poi, dite, ah perché qua là, cioè, ci sono persone che comprano, vendono, vendono, comprano, comprano, vendono. non è quello, di, non è quello che mi interessa, non l'ho mai fatto, non ho il tempo per farlo, cioè, ho già le occhiaie di mio, ci manca solo che mi metto a fare il trader di Bitcoin, il secondo consiglio che, che mi sento di dare è di aspettare, l'unica cosa che mi sento di dire è di aspettare, perché... Vedendo le curve storicamente ci si è accorti che comunque, non basta essere esperti di tecnologia o di bitcoin in generale, basta semplicemente seguire i flussi anche dell'economia eccetera. Bitcoin o arriverà a 100.000 dollari o crollerà e quindi ci avremo rimesso tutti, in mezzo non c'è nulla, quindi aspettiamo come vi dicevo questo halving inizia adesso piano piano ad arrivare agli ultimi passi, ci saranno gli ultimi blocchi da minare, quando non ci saranno più bitcoin da minare, lì si, si vedrà davvero, eh, come direbbe chi era, Ulisse nella Divina Commedia, qui si varrà la vostra eh, eccetera, il canto del, di Ulisse, no? Fatti non foste a vivere come bruti, proviamo, proviamo e vediamo che succede. Ciao Giovanna, ciao Stefano Romeo che scrive, vendo bitcoin, contattatelo, ve li vende, ciao anche Riccardo D'Avanzo. Allora, dice Nino Fazio, ma se un soggetto presta bitcoin a un altro utente, che garanzia hai in merito a chi presta nei confronti di chi, di chi riceve? Non si prestano bitcoin, cioè non si prestano bitcoin, a meno che non si sta all'interno di una piattaforma di... Lending basata, ce ne sono alcune basate su Bitcoin Quindi gli utenti che stanno dentro hanno dei wallet, quindi questi portafogli digitali E ci sono anche delle garanzie ma automaticamente eh, ogni wallet in quel caso è collegato a un conto corrente quindi, E ci sono soprattutto dei, patti, eh, co dei contratti che vengono stipulati Quindi Bitcoin non si prestano, i Bitcoin si danno, si paga qualcosa, si vende qualcosa I Bitcoin non si prestano dice silvia johnson nel, nel 2140 vedremo <ride> lo vedremo anche un po prima lo vedremo anche un po prima secondo me marianna di maggio come funziona e come investire ripeto mh, è un investimento a perdere per chi lo intende come investimento io seguo la scuola di ferdinando metrano che lo considera oro digitale quindi loro è un bene rifugio chiunque di noi ha degli investimenti in oro lo magari in un periodo di necessità può anche decidere di vendere l'oro l'oro sicuramente non scarseggerà di valore cosa che invece succede con i soldi cioè, oggi abbiamo i cosiddetti interessi negativi anche sui conti correnti cioè i nostri soldi nel momento in cui li teniamo su un conto corrente bancario non sappiamo se effettivamente tra un anno, due, eccetera o anche tra sei mesi varranno i soldi che noi abbiamo versato Bitcoin da questo punto di vista è un bene rifugio per chi lo intende come loro Potrebbe aumentare tantissimo il suo valore Potrebbe anche però diminuirlo Per le logiche che vi ho, che vi ho già illustrato Vediamo se c'è qualche altra domanda Bene, è da 22 minuti e 18 secondi Però c'era un countdown di 3, di 3 minuti se non ricordo male Quindi se avete delle domande last minute fatele Volevo ringraziare ovviamente tutti quelli che sono collegati e se avete delle domande anche particolari alla fine di questa live La live resta online, anche sarà visibile in differita. Scrivetemi, contattatemi Mi piacerebbe fare anche altri episodi di Sostiene Pecora dedicati a questo tema Che isci bascio, Che ne pensa lei dei ticatiguari? Allora, io chiedo aiuto a chi mi segue perché io non li ho mai sentiti Però vi introduco una cosa che è, è molto bene fare attenzione quando si parla di Bitcoin I puristi sempre parlano di scam, scam, scam Quindi di truffe, eccetera State bene attenti io consiglio sempre Bitcoin, consiglio sempre per chi è nerd di farsi il suo wallet e gestirselo con un terminale dal proprio, dal proprio dispositivo, dal proprio computer eccetera, state attenti a tutto ciò che il resto e che vi promette guadagni stellari, se non sentite la parola Bitcoin questo è il mio punto di vista, poi ovviamente eh, faccio parte appunto di, di quei puristi, tutto il resto eh, è difficile. Non ho un'opinione eh, che isci bascio, non ho un'opinione sui tecati wari, tiicati wari. Ciao Giacomo Modè, Stefano, parlaci di quel miner che ha perso computer con i bitcoin dentro Allora, non vi ho detto una cosa riguardo bitcoin I bitcoin hanno, il wallet ha un codice che ovviamente è cifrato, no? Questo codice è l'unico modo per accedere al tuo conto, tra virgolette, bitcoin Quindi se perdi quel codice, e quel codice può essere stampato su un foglio di carta La cosa che io consiglio sempre, scrivetevelo da qualche parte le chiavi di accesso ma con qualsiasi identità digitale e nascondetele in posti diversi magari spezzettata in varie parti eh, molte persone hanno perso i bitcoin ci sono persone che li hanno ritrovati per caso c'è cioè, stata cioè una, una storia di un ragazzo che Aveva, li aveva avuti gratis perché all'inizio i bitcoin si regalavano c'erano le cosiddette fontane e tu avevi gratis bitcoin i rubinetti dei bitcoin e poi si è ritrovato dopo 4-5 anni 5 anni ad avere 200.000 dollari senza neanche sapere da dove gli fossero, dove gli fossero arrivati molti invece purtroppo le hanno perse, e continuano a perderle e, e lì c'è poco, poco da fare c'è poco da risolvere c'è solo da piangere Marianna Di Maggio chi contattare e come verificare la professionalità dell'operazione? non si contatta nessuno Bitcoin è una moneta basata sulla conoscenza o l'ignoranza di chi la fa girare? Chi ci sta dentro sceglie di studiare sceglie di capire come funziona il meccanismo che poi in realtà è molto semplice perché è solo matematica quindi si tratta di capire come girano gli algoritmi si tratta di avere dei concetti basilari di finanza vi ripeto per chi vuole fare trading quindi chi vuole guadagnare soldi comprando e vendendo comprando e vendendo a seconda del valore che sale o cresce di bitcoin quello non è un tema che sicuramente mi interessa ci sono anche app che fanno questa cosa ma il trading abbinato a bitcoin non è il tema di questa puntata e ripeto il mio modo di intendere questo investimento è comprateli e dimenticateli. quindi fai finta che stai comprando dell'oro e lo metti in un cassetto nascosto lo chiudi a chiave e basta prima o poi potrai capire se hai necessità di venderli perché il mercato in quel momento sta salendo e quindi paga bene vendere bitcoin i soldi poi tradotti sul tuo conto corrente oppure se tenerli e sperare che aumenti ancora di più 25 minuti e 46 secondi penso che possiamo chiudere la live sono molto contento anche di come sono riuscito più o meno a spiegarla spero di non aver dimenticato nulla ovviamente se abbiamo dimenticato qualcosa io ho anche scritto tanti articoli andateveli a vedere sul mio blog aldopecora.it c'è tanto materiale anche sul funzionamento di bitcoin su quello che è stato lo scorso halving io ricordo quando lo raccontai l'halving del 2016 e ci siamo molto molto divertiti in quel periodo reaction moment ragazzi dai vi è piaciuto? Cioè, vi è piaciuto questo contenuto? dai cuoricini, cuoricini, pollicioni la faccina che fa wow che a me piace tantissimo E gli abbracci che vanno di moda In questa epoca di coronavirus Quindi visto che sono molto generoso eh, Qualche cuoricino Se vi è piaciuto lasciatelo Ciao Leon Giulio Ciao Leon Giulio Ciao a tutti Grazie, grazie per il vostro sostegno perché l'algoritmo di Facebook prima o poi premierà anche questo format casalingo di Sostiene Pecora. Bene, chiudiamo. Se non l'avete ancora fatto mettete mi piace alla pagina Aldo Pecora, lasciate un commento, condividete magari anche questo video tra i vostri amici se vi è piaciuto e attivate la campanellina delle notifiche per ricevere ovviamente subito, in tempo reale, la notifica ogni volta che andrò in diretta. Vi ringrazio, grazie per essere stati con me, io spero di, di tornare anche sul tema, ma ovviamente Sostiene Pecora non finisce qui, solo per oggi finisce qui, l'appuntamento è per domani, sempre alle 17.30, sempre in diretta. Sempre qui, su Facebook, per ora Va bene? Ciao, grazie Buona serata